brava amore brava fate la cartella che andiamo a vederci un bel film Ani cosa stai facendo amore? facciamo lo zainetto? Vi ho portato gli asciugamanini puliti così e bello! quello facciamo ehm così Ambarala Ambaracci cico ah, Ambaralacci si mette su comò che facevano un lavori con la figlia del dottore il dottore si amarò Ambaralacci cicoco sì, sì, io devo proprio con piano. Ok, dai, fai lo zainetto. Non mi hai fatto vedere il compito che hai fatto a scuola però, eh? Eh, dai. cambialo anche tu. Eh, hai già fatto lo zaino? Sì. Brava, sicura? Tutto ok? Hai messo tutti i quaderni, Vane. Allora, hai fatto Fammi vedere che cos'è. La pagina è Sì? E la mazzetta di un libro che farai i Va bene, imparo lo stampato, va bene? Sì fai il primo e fai la però qua non ci sentiva allora no. va bene questa era l'ultima pagina e poi si iniziava e poi c'è l'ultima pagina Vai qua, sono più grandi, sì, più piccine. piccine. E piccoli Le hai fatte tutte tu queste? Sì. Che brava che sei stata. Fa, la maestra mi ha detto che no, eh, potevo fare anche senza fregia allora ho fatto solo le righe. Va bene. Poi ho fatto così, questo. Hai seguito la riga. Sì, prima queste queste le ho fatte benissime, vero? Sì, Anche io. Sei stata bravissima. Anche queste festa. Dai. dai, dai. anche, anche tu anzi. impari a scrivere, Ani. Wow, amore. Qua. poi la sì. maestra adesso non devo farlo non un colore diverso all'altro allora ho fatto io rosso rosso blu, blu gialla arancione e rosa Sempre qua blu blu, blu. No, che ti fa invece il è mo rosso giallo. È mo giallo rosso. Che belle le faccine, violetta. la maestra mette le faccine così. Eh, sì, però io ho toccato quando era bagnato e si è sbavato un po'. Eh sì, non Fa sì, niente, sì, amore. Metto, va, va bene. Giulia, la mia compagna eh, Mannaggia. Eh sì, bisogna fare attenzione. E qui e non, qua non siete va. ancora arrivati, non quindi magari, arrivati. Domani. magari domani inizi la lettera A, come Anastasia. Quindi Ani e Vanessa Anastasia tu devi mettere solo quello io e volete preparare già la merenda per domani oppure io, la... Sì. Sì? io, io vabbè penso, io metto. La, la barretta e i biscotti la barretta e i biscotti? no, quelli del, dell'ovetto Kinder? della Kinder? anche, anche, anche oggi ho fatto due domani cose. domani anche io domani ho fatto due cose perché poi mi viene fame quando finiscono cosa allora oggi prendo due cose va bene anche lui da questa è la tua tovaglietta da portare a scuola quando fai merendina. Allora, qua ho già finito qua dove ho fatto. Bravissima. Tutte le cose. Sì? Adesso la tocca qua. Qua c'è già. Ta. Il Va gel bene. per le mani, brava. E le salviettine. <ride> Come il fumo non lo so? Mai. Sì, lo so, amore, lo so. Mi raccomando, non, non lasciarlo mai aperto, altrimenti si seccano. Lo so. Brava, lo so che lo Beh. sai. Tanto lo so che okay. fa amore, allora mettiamo qua. Ok. Però io sai, vorrei mettere bene, però poi. Tu sei molto ordinata, vero? Sei precisa e ordinata, brava Poi vabbè, mi dai poi Quando lo metto sulle spalle da un po' casinito no, Vabbè, fa niente amore, ti abituerai a tutto Senti, il contenitore per la merenda Invece ce l'ho io? No, ce l'ho io L'ho allora, buttato l'acqua oh, Vabbè, ho messo l'altra merenda Hai già messo una merenda? No, adesso no Ah, sì, no, metti le merendine che vuoi io perché quella la mi aveva bagnato tutto, sì. poi ho messo asciugamano ad asciugare, asciugarlo certo. e poi anche lo zana ad asciugare. Ok. E poi mi mi asciugata tutto Bravo, allora, adesso hai, preso, hai ripreso la bottiglia sì, nuova. quella la che, mi prendiamo la ti... lozana ancora, però mettiamo l'asciugamano sotto mm. e dopo eh, prima sempre la cergliera, mettiamo la mano e la già un po' asciugata. Benissimo, allora. amore. Allora, <ride> decidiamo no, quale.. Mentre ci quale... stavo parlando stavo, stavo pensando in mattinellata qui dentro. No, amore, no, lì no. <ride> Ah, sono qui le merende ah è vero è vero allora allora prima mettiamola ecco si però poi dobbiamo mettere in frigorifero eh, perché questa merendina qua va in frigo se lo prepariamo la sera prima eh, si scioglie non va bene la, la portiamo domani la prendiamo domani mattina eh, eh ma poi domani poi domani ce lo ricordiamo perché tanto quando siamo a scuola non mica si scioglie un po' meno rispetto perché fa ancora freddo al mattino, capito? Ma no, se ma la lasciamo tutta la, la notte? Perché però magari La mangi No, ma fammi perché poi magari per gli anni di quella non ho preso un'altra. Eh, no, ma poi scusa, questa qua la puoi mangiare domani mattina a colazione. Eh, insomma, poi non ce ne l'abbiamo ancora di più di merende. Oh, amore, allora, dai, sì, scegliamola. scuola quella. Allora, io quale merenda prendi? vuoi? Questo well, che oggi sì, domani, sempre domani. Domani questo cioè, ok, ah, ok, li no, mettiamo adesso, eh, va oggi bene. Questi due, va questo, bene. Questo, okay. E poi vado a scuola e mi mangia. Certo, e amore. Due, assolutamente. due questi. Allora, adesso c'è un po' di problemi. Ti aiuto io. Ah, sotto no. sotto, no. sotto. Ti aiuta la ma mamma. C'era uno aperto. Oddio. Ce n'era uno aperto, ne ho mangiato uno io adesso. E l'altro eh. forse l'ha preso Vane. Non lo so, infatti è vero, ce n'era uno aperto. No, no. Ma fa niente, amore, te lo prendo io. No, no. Ok, uno Adesso, preso, sì, sì, e... sì, però che... che hai bisogno sempre di quello che è l'ultimo. Vediamo se riesci a far cadere tutto pure. Tira forte, vai! Brava, hai visto che non è caduto ma niente? È caduto. Allora, io quando li ho finiti, la mamma me li compra, se no mangio il panetella. Ma in la mamma me li compra. No, la mamma ti compra sempre se differente. Sì, però mi compro questi. Non sono... voglio il panetella, ma io... questi gatti! Certo, amore, ti compro quello che vuoi. Me, bravo, la nocciola con la nutella, buono, sì. sì. Tavagliolini. Ah vuoi i sì. sì Ti do i tovagliolini però tu hai le salviette in, in, sì, in Nello zaino Mi eh. pulisco stiamo questi ne, ne vuoi un altro? No, no, no. Uno solo? Sì. Ok. Così, così va bene chiudi ecco. E che. lo mettiamo lì allo zaino La... Va bene Guardate, ragazzi Se voi andate a scuola elementare L'hai chiuso bene? Io volevo proprio guardare quello Perché se lo chiudi male No, non mi sembra chiuso male Però vabbè, dai, adesso controllo ah, Ma sì, contro... chiuso male, chiuso male Perché guarda qui È, è chiuso bagnato male? Sono bagnato Ma magari è bagnato perché l'hai riempito d'acqua E sei bagnato sì, non E non l'hai asciugato Vabbè, Beh, dai Se voi siete rascolti in dittari Io vi posso saltare. salutare Dovete dimmi solo che piano siete Io sono piano sopra. sopra Vedete, piano di sotto, sotto Ascoltami, Ani Mi vado a mettere il pigiama E ti aspetto su Perché è un po' tardi okay. Fatti, faccio lo spesso onesto, non ditele niente. Secondo me poi la mamma si arrabbia tantissimo, almeno sono tutti e due su, se no mi sentivano. Eccolo, fatto. Però c'è la signoleria, poi a scuola lo sente e poi capisce. Però va bene, così lo sente la maestra. sbagliavo di zaino mi devo scorrere con la mia telefonia Ok. questo qua lo dobbiamo mettere poi dietro ok, poi dopo la metto qua c'è una tasca va bene, lo lascio qua mettiamolo ok, sì, sì. si si capisce ragazzi, no vero e questo qua forse si capisce no vero, perfetto ok, chiudiamo andiamo via andiamo sotto la mamma Oggi. Tomorrow. bimbe andiamo a scuola dai vuoi dare l'ultima occhiatina sì. al gattino vediamo cosa fa? dai è sulla manina dov'è? gasper? ciao amore no. No. No. No, ci no. prepariamo e andiamo a scuola ok? No. brave che vi lavate le manine Ok, dai, bimbe, su, prendete gli zaini e andiamo a scuola. Oh, ragazzi, finalmente a casa, tranquilla, in pace, adesso mi bevo un buon caffè e inizio a lavorare. Oh, ragazzi, finalmente, finalmente questo caffè, tanto desiderato. Mmm... Che bontà, ci voleva proprio. Adesso devo iniziare a lavorare. Come tutti i giorni si lavora sul computer. Ah, mi suona il telefono, scusate un attimo. Ah, è la scuola. È la scuola di Vanessa e Anastasia, ragazzi, speriamo che non sia successo niente di grave. Pronto? Sì, sono la mamma di Vanessa, buongiorno. La direttrice, buongiorno, mi dica, tutto bene? Cos'è successo? Di solito non fa queste cose. Cos'è accaduto? No, guardi, non sto mettendo in dubbio la sua parola, però va bene, bene senz'altro ne parlerò con Vanessa appena rientra. Intanto la ringrazio, ragazzi. Volete sapere cosa è successo? Ho appena ricevuto la telefonata dalla maestra di Vanessa che mi ha informata che Vanessa il cellulare a scuola! Ma come si è permessa? Non riesco a darmi una spiegazione, non capisco cosa gli è passato per la testa e il cellulare ha iniziato a suonare, ha ricevuto diversi messaggi e sembra anche che lei era bella attiva che rispondesse di nascosto. Quando torna a casa saranno cavolacci suoi. Sono arrabbiatissima, veramente, veramente arrabbiata e sto pensando seriamente che oggi Vanessa sarà in castigo e che quindi al compleanno di Gaia la sua compagna non verrà. La porterò a casa, la lascerò a casa e al compleanno andremo io e Anastasia. Ragazzi sono molto arrabbiata. Scrivetemi nei commenti se secondo voi faccio bene o faccio male a metterla in castigo e non portarla al compleanno. Scrivetemelo nei commenti. Ma voi ragazzi avete mai portato il cellulare a scuola? Scrivetemelo nei commenti. Io sono veramente veramente arrabbiata. Later. Sì, sto andando a prendere Vanessa e Anastasia e adesso scopriremo la verità. Il motivo per cui Vanessa ha portato il cellulare a scuola. Ok ragazzi, siamo in macchina e sono arrivate Vanessa e Anastasia. Adesso sentiamo, Vanessa, che cosa ha da dirci? E tornate Vanessa e Anastasia! Anastasia! Allora, dobbiamo andare a compleanno di Gaia sì, dai, andiamo, andiamo Ma purtroppo Vanessa, per te ci sono brutte notizie Perché? Perché oggi ho ricevuto una telefonata da parte della maestra Che mi ha detto che ti sei portata il cellulare a scuola Non è vero Come non è vero Vanessa? No. Di la verità No Senti mamma, io non l'ho messo e chi l'avrebbe messo lo spirito santo non lo so come c'è finito il cellulare nella tua cartella ti sei voluta portare il cellulare per chattare e messaggiare con qualcuno dimmi no, la verità cosa è successo non lo so senti io ti dico solo una cosa che le bugie non mi piacciono e tu sei in castigo e a compleanno di gaia non vai ok va adesso ti porto a casa e andiamo soltanto io e anastasia va bene ciao va bene ciao che cosa questo è soltanto il primo castigo di una lunga serie, ricordatelo, adesso ti porto a casa. Stai sentendo? Eh, Sì? Chissà Vanessa a casa, poverina. Festa finita, stiamo tornando a casa e chissà Vanessa che cosa ha fatto, Un castigo colpa sua eh, Anastasia, di chi è la colpa? Il suo telefono era nello zaino e quindi ce lo deve aver messo per forza lei Quindi andiamo adesso a vedere che cosa ha fatto e come sta Oggi l'abbiamo privata della festa di compleanno della sua amica Vane? Ah, ciao Vanessa Stai studiando? Sì Brava Hai riflettuto? Oggi pomeriggio? Mm -hmm. Sì quindi hai qualcosa da dirmi in merito al cellulare che hai portato a scuola? Io non l'ho portato, io non, non l'ho manco messo in cartella. Ho capito Vanessa, ma se tu non l'hai messo in cartella, chi ce l'avrà mai messo in cartella? Comunque tu a scuola sei andata col telefono, quindi una soluzione ci deve essere. Quindi tu dici di non averlo messo in cartella, nello zaino? No. no. E te lo sei ritrovato nello zaino, così? Sì. Vanessa non mi piacciono le bugie. Non sono bugie, sono verità. Militare mamma, non te lo vedo, ok? Militare. Mm. Cos'è cos successo? Militare, ero stata io a mettere il telefono. Cos'è che hai fatto? Hai messo tu il telefono nello zaino di Vanessa. Sì. E quando è che lo avresti fatto, scusa? Ieri. Ieri. Ieri. Quando avete fatto gli zaini? E perché lo hai fatto? Uno scherzo Anastasia, ma Vanessa è stata sgridata dalla maestra e io l'ho messa in castigo e oggi non le ho permesso di venire al compleanno di Gaia, Gaia è una sua compagna di classe, non è una tua compagna di classe, E al compleanno di Gaia, ci siamo andati io e te e lei poverina è rimasta da sola in casa, adesso devi andare subito a chiederle scusa, e anch'io Scusa Vane. Deve era stata io a tenere il telefono. Guarda, qualcuno doveva essere perché io non sono stata, quindi c'era qualcosa di strano. Però per colpa tua non sono andata al compleanno di Caglia. Vanessa, ti chiedo scusa, non volevo. Allora Vanessa, ti devo chiedere scusa, mi dispiace tantissimo per quello che è successo, Anastasia ti sei comportata male. Non si fanno queste cose, quindi mi toccherà pensare a un castigo per te adesso. Yeah. Anastasia yeah. Anastasia ma tu ti, hai capito la gravità della cosa, hai fatto sgridare Vanessa, le hai fatto fare una brutta figura in classe, la maestra mi ha chiamata era molto arrabbiata, io ho quasi dubitato di quello che mi dicesse, poi lei mi ha ripresa e ovviamente ho dovuto crederle e me la sono presa tantissimo con Vanessa che poverina si è ritrovata il cellulare in cartella senza sapere niente, quindi Anastasia mi prometti che non fai più una cosa del genere, sì. me lo prometti? Mm -hmm. Non hai fatto una bella cosa Lo so che tu sei piccolina e pensavi fosse semplicemente uno scherzo Però hai messo nei casini Vanessa E poverina non abbiamo nemmeno portata alla festa di compleanno Della sua amica ma ti rendi conto Ti farò una bellissima sorpresa Anche Per il me? tuo compleanno me? Non lo so, una sorpresa Le sorprese okay. non si dicono Guardate, non faccio mai Alla che poi non fatto io, ok? eh sì, ok no Vanessa non fare, non ti assumere le colpe anche di quello che ha appena detto Anastasia comunque dai questo video finisce qua ti chiedo ancora scusa Vanessa la prossima volta cercherò di eh, analizzare meglio i fatti se dovesse succedere ancora qualcosa del genere anche perché mi sembrava strano che tu portassi il telefono in classe Ani Ani basta sei tu che dovresti prendere le cuscinate in faccia e non lei va bene, il video finisce qui iscrivetevi al canale